Il, il, il vice ministro eh, deve, deve poi andare quindi noi gli diamo subito la parola sì grazie professore avrei voluto fermarmi anche oltre perché io qui sono venuto anche per eh, diciamo, acquisire riflessioni che mi paiono molto importanti ripensare l'antimafia è un tema troppo importante per il nostro paese anche perché noi dobbiamo sconfiggere il pensiero sbrigativo, eh, quella modalità che affida alle enunciazioni solenni la soluzione di problemi che richiedono invece eh, un'attenzione, una capacità eh, di determinare condizioni operative concrete, quotidiane, stabili, permanenti in grado di eh, evitare problemi e di eh, definire le modalità più appropriate per risolverli. Io penso che sul tema dell'antimafia noi non possiamo eh, pensare eh, di gestire una sorta di profilassi di una malattia endemica che non può essere superata. Il tifo è stato vinto non attraverso la distribuzione permanente ed eterna di chinino o altro, ma attraverso la modificazione delle condizioni alimentari, delle condizioni igieniche, delle abitudini della cittadinanza. E allora io penso che noi dovremmo affrontare il tema più complessivo di come la pubblica amministrazione funziona, di come valgono i principi di legalità, di come si affermano i principi di responsabilità tanto che ciascuno possa e debba fare esattamente il proprio dovere, rispondere di quello che fa. Tutto questo ci può consentire sicuramente di superare la cultura del sorfetto, che a tanti risulta interessante, comoda, utile e che spesso ci porta a confondere atti che appartengono alla funzione, all'esercizio di una eh, responsabilità importante che l'ordinamento affida eh, all'istituzione giudiziaria come una minaccia della vita civile, della vita politica, della libertà individuale. Io penso che noi dovremmo affermare principi di maggiore laicità, ricostruire un clima di maggiore serenità e di maggiore rispetto per le funzioni eh, che ciascuno degli organi dello Stato deve sapere esercitare nella maniera più efficace possibile. Se sapremo fare questo, riusciremo a sconfiggere eh, quella cultura della quale noi risultiamo subalterni quando dico noi parlo della politica, eh, che ci porta eh, ad assumere anche atti ...ad approvare leggi o a determinare scelte eh, misurabili in ragione del consenso che riescono a suscitare. E quindi sono tanto più credibile, sono tanto più antimafioso, quanto maggiore è il volume che utilizzo nel pronunciare quelle affermazioni senza poi preoccuparmi di misurare concretamente se i procedimenti amministrativi rispondono ai criteri di trasparenza, di non discrezionalità, di terzietà, di imparzialità, se le operazioni e le attività risultano contendibili, tanto da misurare continuamente la capacità di ciascuno nel prefigurare e praticare le soluzioni più efficaci. Io in buona sostanza so che la questione prescinde dalle riflessioni di questa giornata per le quali credo vada espresso un particolare apprezzamento all'Università di Palermo e ai docenti e agli istituti che hanno voluto promuovere questa riflessione e che alimentano per fortuna un pensiero critico su queste materie io penso che sia necessario determinare un nuovo senso di responsabilità in grado di dare slancio alla funzione pubblica, di ridare senso alle istituzioni democratiche del nostro Paese e attraverso anche una rivalutazione dei principi liberali che mettono in campo esattamente il tema della responsabilità individuale e collettiva e che dovrebbe sostenere uno sforzo teso ad affermare continuamente i principi di legalità Sull'Agenzia io credo che emerga in tutta evidenza un problema che va risolto perché quando non sono chiare e definite le responsabilità accade che ciascuno pensa di occuparsi di un determinato problema sostenendo talune soluzioni ma non assumendosi direttamente le responsabilità di quel che accade. E allora, guardi professore, io Concordo con lei che i prefetti e i magistrati non devono gestire, ma mi chiedo e le chiedo chi deve presidiare quella che oggi viene definita la governance di un sistema e quindi di un istituto che deve presidiare i procedimenti in grado di assicurare la restituzione al ciclo legale dell'economia di beni, di patrimoni, di aziende eh, costituiti attraverso attività illecite. E quindi c'è un problema di natura gestionale che non v'è dubbio debba appartenere a chi ha specifica competenza in materia, ma c'è un problema di governo del processo e il governo del processo non può che essere sostenuto dai principi di legalità che lei ha voluto così fortemente sottolineare. Per questo trovo che nella fase del sequestro il magistrato esprima nella maniera più completa, più efficace eh, il presidio di tutela di un interesse pubblico rilevante eh, tanto da accertare i fatti, da determinare orientamenti, da esprimere anche eh, in ragione di, delle circostanze eh, analizzate e valutate, eventuali ipotesi di reato che determinano poi eh, l'applicazione eh, di norme precise previste dal nostro ordinamento e il prefetto nella fase conclusiva del della confisca quale il prefetto o comunque una eh, figura che eh, abbia in sé, riassuma in sé eh, questo senso della tutela generale dell'interesse pubblico in grado di presidiare i procedimenti, le modalità più appropriate attraverso le quali quei beni, quel, quei patrimoni eh, quelle aziende vengono ricondotte alla loro attività di natura fisiologica attraverso la ricollocazione eh, sul mercato, l'affidamento secondo le forme e le modalità previste dalla nostra legge. Noi purtroppo viviamo una situazione ancora incerta e confusa, che in una qualche misura è figlia anche di un quadro normativo che si è sviluppato per approssimazioni successive perché trovo che la conclusione delle attività che hanno determinato il sequestro di ingenti patrimoni si sia conclusa da poco tempo nella sua dimensione di massa critica o si stia concludendo e quindi forse oggi riusciamo a leggere con maggiore nettezza la necessità di distinguere le fasi. Al tempo stesso però non possiamo ignorare che nella fase del sequestro ehm, l'azienda parlo dell'azienda in modo particolare, il patrimonio eh, immobiliare ha una diversa connotazione nella fase del sequestro l'azienda vive la sua fase più critica perché il passaggio da una gestione eh, di, di cui il soggetto mafioso presunto tale è eh, dominus assoluto ad una eh, gestione, ad una responsabilità di natura diversa può comportare eh, degli scompensi eh, che potrebbero, come spesso accade anche, determinare un danno grave e irreparabile rispetto alle attività aziendali riconducibili alle dinamiche proprie dei principi di legalità e alle dinamiche proprie di mercato. Quindi io penso che la fase del sequestro deve essere fortemente presidiata dalla magistratura, dai tribunali di sorveglianza, ma la gestione in quella fase, come l'ordinamento prevede, deve essere affidata a mani sicure perché il valore patrimoniale possa essere conservato, possa essere accresciuto perché nella fase di gestione eh, giudiziale possano essere anche affermate le pratiche eh, diciamo, più, più conformi al, al, al, ai, ai principi di legalità all'ordinamento alle buone prassi eh, tanto da eh, garantire eh, attraverso la gestione corretta in quella fase eh, l'allestimento di una condizione che ove eh, si, eh, il sequestro si concludesse con la restituzione riaffiderebbe al soggetto, al, al proprietario un'azienda eh, arricchita anche di buone pratiche e di buone pratiche di legalità o nel caso in cui il sequestro si evolvesse nella confisca eh, consegnerebbe all'agenzia che provvederebbe successivamente alla collocazione del bene sul mercato o all'affidamento secondo le norme previste dalla legge in condizioni appunto di massima efficienza quindi conclusivamente io penso che il problema del, dell'agenzia dei beni sequestrati e confiscati non risieda nella funzione propria dei magistrati e dei prefetti che a mio parere rimane essenziale, decisiva, preziosa quanto piuttosto nella distinzione dei due momenti e nella esatta definizione delle responsabilità che devono emergere nell'una e nell'altra fase non v'è dubbio però che esiste un momento nel quale le due fasi si sovrappongono e, penso, e convivano e penso che sia ragionevole collocare quello stadio di compresenza dell'attività della, della, dell dell'amministratore giudiziario e quindi della vigilanza del Tribunale e di intervento dell'Agenzia dopo la pronuncia di primo grado della, della confisca del bene. Eh, quella fase di compresenza potrebbe garantire appunto eh, l'acquisizione da parte dell'Agenzia di tutti quegli elementi utili per garantire la migliore allocazione del bene dell'impresa tanto da massimizzare l'utilità sociale dell'operazione. Quindi non si tratta di fare cassa da parte dello Stato. Si tratta di impiegare correttamente quelle risorse perché alla dimensione emblematica, al valore sociale che l'operazione esprime, possa associarsi anche un valore economico che la restituzione al ciclo produttivo di un'azienda può sicuramente garantire. E con questo saluto l'arrivo del Ministro Orlando e concludo il mio intervento. Grazie.